Se volete che studio coreano? Vaga a me che glielo insegno io. Che bello, Marco mi porta nel suo posto preferito, l'Ula Ula Pub. qui ci si diverte, ecco perché. <ride> Sono un po' imbriaco. Le vacche di Kimochi, o il limonare sotto i fiori di ciliegio. No, okay. la richiamo a Bora. La mia canzone preferita è assolutamente fire. Oh, oh, oh, oh. Ora capite perché si tiene la frangia? Ecco qua, Padre Sebastiano Serafini. Sol mafia <ride> è l'exchange student che viene dalla Germania ma perché quell'altro è in piedi così è perché è il suo tipo protettore. è il manager il manager, è il manager Bene a, Abbiamo incontrato Sol Mafia Bene Ciao. Grazie. Ciao ragazzi Siamo nella zona degli ubriaconi collegiali L'equivalente di Waseda L'equivalente eh, di Wasabili Di Waseda in Corea Non farti il leader Serafini Che tu non sai dove dobbiamo andare Non lo so Ma io infatti no Ma la cosa bella è che quando sono in Giappone Tutti mi seguono E non so dove andare Che io prendo Oh guardate Questa ce l'abbiamo anche in Giappone La stessa cosa però più pulite è Un po' più sporco Vabbè eh, vedete questa è la Corea Tra l'altro poi stavo vedendo no, Un'altra differenza che ho notato No comunque è molto simile al Giappone Presso a poco Tipo essere a Saitama Non a Tokyo ma a Saitama a Saitama al nord Come si dice ho notato che c'erano le maschere del gas Cosa sono le maschere del gas? Il metro? Sì In caso di incendio Ah pensavo in caso di pensavo attacchi della Corea, del Corea del nord eh, che, che poi crea incendio Ah è, è vero No in la... poi c'erano tipo anche le luci Se per cazzo, Cioè faceva un po' biohazard eh, Sì che capito Se sgancia sta bomba eh. tu uh, c'hai la mascherina eh beh è giusto che, ma poi ne hanno 5 quindi sarebbe esatto. proprio tipo uh, I cinque Hunger cinque Game esatto. I <ride> e quelli di loro si stanno già prenotando esatto siamo gli unici che stiamo uh, nolgiando come si dice nolgiare? come nol nol nol eh. nol nol si dice in italiano? Mi piace divertirti Ah, nominik Ah, in italiano? In italiano, eh, oddio <ride> Stiamo? Gnocchi di bambù non Beh, No, ma anche molto figa, ah, non lo ah, perché tu sai anche riconoscere chi certo, è certo il suji è super idol qua. Ah ok, non eh, so. Ma questi tuoi fan sono fanno anche di hip-hop? No, ma anch'io, ma infatti adesso mi devo fare una cultura. Guardate qua. Questo è. Lo potete prendere gratis, ve lo offre il governo per i rifiuti. No, no, es esatto. Vai, vai, vai, vai. e prendi. Gli orsacchiotti. Gli orsacchiotti che bevono alcol però. <ride> Gli orsacchiotti. Questo è Ted coreano. È Kim Ted. Adesso ho alcuni. sempre voluto fare sta cosa. Vediamo se qualcuno si dice. Kim! No, ma come? Io ero convinto che se ne girassero in 5 Eh, no, Beh. perché cognome nessuno si chiama per cognome Ah, è vero È, è così comune che uno non chiama per cognome Ah, ah. <ride> Questi sono lì, umabom, uh, umaybom, umaybom, umaybo Madonna, non riesco più a parlare giapponese da quando sono in Corea Vedete, vedete Sol Mafia, fa chiudere i negozi eh, hanno paura Non hanno pagato eh. il pizzo Esatto Mamma mia Ma è una zona è, bellissima Tra l'altro profuma, profumo Tra l'altro ha profumo inebriante sì, sì, Ma beh, beh, senti ma che bella parola bella. inebriante È una parola che non mi hai detto in vita mia <ride> E l'ho detta in Corea In <ride> Giappone in dieci anni non l'ho mai usata Oh mio Dio Oni Oni in giapponese vuol dire demone Cioè in realtà è un po' più complicato Però te l'ha fatto semplice sì. Tra l'altro la una cosa allora. in Oni Tra l'altro per... Metti una mano Metti una mano. mano Ah no io sono mancino quindi devo stare di qua Sono anch'io mancino E come sei mancino anche te? Beh ma questa è la sinistra quindi a me va bene Ah ok eh va okay. insegnaci Stai qualcosa mirando. in coreano Guarda Cosa può... hai, hai visto cos'è quella roba Tu hai capito cos'è questa cosa qua uh, Ah no <ride> È praticamente una zona della VR, che dove ti Ah ok E quindi questo è un palazzo in cui Praticamente tu entri e fai tutte le attività della realtà virtuale. Che figata! Però forse è chiusa adesso. Eh, mi sa di sì. È solo tutta per. cioè se vuoi bere le, le robe Eh, le... vedete. Resta guarda il karaoke, guarda lì. Oh, oh mio vedi? Dio. Oh <ride> mio Dio. Tra l'altro perché si hanno tutti i capelli tagliati con una... Con una... schiavo? La la, sì, la, la, la, la, la... la... La padella lì. Eh, ok. C Abbiamo dei problemi di la comunicazione. Pensa, la... <ride> no, ma sto pensando di studiarlo. Prendale, riprendile loro, che ti divertono. Guarda che sta scalando quella, la vista che sta salendo sopra del rooftop, quella più a destra Oh, cosa fanno? Ciao! Ciao. Ciao. Sono ubriache, eccole là Abbiamo cuccato già, abbiamo, abbiamo già già cucato, cucato stasera Eh, ma in due secondo me si rimorchia di più Tra l'altro mi guardano tutti in modo strano, sono i capelli, è il mio look Sei, oh, sei strano, Serafini Ma in che senso? Io sono strano <ride> <ride> mamma mi disse che ero speciale E' quella che che è la mia Io non, non mi sento brutto No siamo, siamo brutti dentro Un'altra eh, no, no io sono bellissimo Più bello dentro che fuori quindi No no non si dice così Noi siamo ho capito No io si sono una... fuori e basta. No io sono una persona molto No io in realtà invece sto cercando di fare del bene al mondo Anche se la gente lo capisce That's not Japan Qui ci si diverte ecco perché in Japan delle fighe di legno che non vanno a bere Quattro No, delle, delle fighe serie. di bambù <ride> fighe di bambù Qui siete delle vacche di chimo Le vacche di chimo non kimocci, Kimchi eh, eh, eh no Kimo -Chi, Kimo -Chi. È questo? Non scalare. no no questo? no no no no no no no no <ride> che battuta! È, è, un, capiscia, è un coffee sciau, okay. questo è un bar. Ok già, prego. Ma è un bar! Ah, allora no, dove andiamo? Scusa. È un bar nel senso un caffè. Ah no, allora no. no eh, noi, tu sei l'esperto della Corea. Carci. Ok. Sì, senti questo odore di narghile? È che c'è un posto che fa narghilè. Ma qua la marijuana è legale. La marijuana non è legale, assolutamente. Ah, legale. ah no, scusa, me lo sono però... visto nel tuo video. <ride> perché? Quello è legale. Oh, però guarda, cosa? in bar, indovina cosa c'è dentro. Le... Mm. Draquin! Le cioccoline! <ride> e vabbè. Ma questo fa molto al Giappone. Oh, è una cosa anche coreana questa no, dei chocini? È Takaya. Ah ok. Quindi giapponese. Oh, anche qua si può fare ancora hanami. Hanami. Facciamo hanami. Sì, dai, facciamo hanami. Cosa vuol dire? No, eh, apprezziamo i fiori di ciliegio. Ah, apprezziamo? Sì Ma oh, credevo che era tipo il limonare sotto i fiori di ciliezo No, quello si dice... No, non c'è una parola Raymond <ride> Sakura <ride> Raymond <ride> I limoni sotto i Sakura si dice Eh, si dirà Sakura Remon. Perché Hanami sarebbe dal verbo vedere miro. guardate come cadono Dai che tenevo in un occhio Apri la bocca No, a parte che... Eh. Sono molto diverse rispetto a quelli giapponesi, sono più piccoli e più brutti. Dai! <ride> no, non è vero. No, devo dire che la Corea è bellissima, se no si arrabbiano. Però è vero che sono più piccoli. No, per... ma non ho ancora visto la Corea. Questa è una... No, di, di, di, oh. di, di, di, di vabbè, anch'io cioè. se ti portavo certo. a Waseda. Cosa devo fare? Devi fare delle cose coreane. No, però dammi questa che è più figa. Non ti do niente, Sebastiano. No? Non ti do niente. Tra l'altro, guarda che sono centomila... 100.000 100.000 100 soldi coreani oggi oh, Bello Ciao a tutti sono in Seul eh. Sono in Seul Guarda ti faccio questa inquadratura che sembri Gesù Cristo in terra <ride> Unificherò le due Coree Tu un... <ride> Serafini sei un pochino um... Cosa andiamo qui? Eh non lo so Ma no però i zakaia Tu eh, se sei no, venuto qua in, in Corea, Corea per andare anche. con E eh, vabbè sai Ma ah, che belle queste torte In realtà secondo me i dolci sono più buoni in Giappone Allora i dolci sono più buoni in Giappone Ah però qua Sembra un fantasma In realtà i dolci sono più buoni in Giappone che in Italia Giuro E sono diverse Nel senso In Italia sono super casarecci Però se vuoi tipo pasticcerie Un po' così alto livello In Italia non saprei Cioè o magari eh, dipende... ci sono in Milano da qualche allora, parte Allora sì, esatto Se vai in quelle super top sono super top Ma Perché in Italia cioè anche mia nonna può aprire un Gozze, fare le, le, le torte, in Giappone uno studia, capito? Eh. ma sono tutti zakai, ma com'è? Qui in coreano è tampasi. Ah, in giapponese è Yurei. È strano che si assomiglia alle cose. No ma infatti scolte. no ma infatti sto pensando di studiare coreano Se volete che studio coreano inviatemi i soldi Te su Paypal Così paga a me che glielo insegno io Ecco <ride> anzi inviateli direttamente a lui E potete anche pagarlo regalandogli canzoni mie di iTunes Tutto l'album If Ci tengo proprio Esatto, io. regalategli anche più volte tanto Vabbè però qual è stata la tua canzone preferita? Di quale album? Perché de, di... Sono di di, di, un, di una tua scelta Ma guarda la canzone quella Guarda la mia preferita proprio in assoluto È quella in cui ci sei tu Si sì, ci e, sono in quasi tutte C'è cioè, un music video in cui ci sei tu Si sì. E hai questo sguardo intenso che guardi proprio l'orizzonte eh, no? Potrebbe essere qualsiasi eh, eh, eh, Praticamente però c'hai vestito un po' capito sì. Moderno ma sì. non troppo. Sì. Quindi mi piace ah, molto questa cosa. Sì. Dai, e okay. Poi la canzone, anche capito, un pochino ritmata. Ma, ma non troppo. Molto dai, ma non, non sai neanche stessi... un titolo di nessuna delle mie canzoni. lo no, so, però non è che. Dimne di, la... una, una, una. Da non dire una preferita, di la prima che ti passa per la mente. Beh, ma perché devo, devo sminuire la, il tuo talento? Vabbè, dinne una a caso, una a caso, dinne una a caso. Ma non si fa così. Perché poi sembra che a me, che mi piace solo quelle, invece mi piacciono tutte. Dai, dai, dinne devo... una, dine una. Una? Con dai, ne saprei almeno un titolo, dai, ci ti rimango ah, male. No, non ci rimango male, perché le so, <ride> <ride> però. Eh. animazione di sabatrice vai vai qual è la tua canzone preferita? Eh serafini qual è, la, qual è, qual è la, la, la, la tua canzone preferita che io ho fatto? tu non hai mai fatto canzoni e eh, invece ti sbaglio? no ne hai fatta una fight no. qualcosa no vedi fight no, eh, che sono una merda anche tu. no ma io ne ho fatte molte di più che c'entra Ma eh, cosa c'entra? non è che in base al numero è in base all'impegno che non ci mette beh che impegno eh, ci hai messo ci scusa metti... me l'hai passata no ma io però me la ricordo comunque la, la, la mia canzone preferita è assolutamente fire fire? Sì. Trailer! Pizza never sleep Eh, infatti è aperta esatto. Che bello, Marco mi porta nel suo posto preferito l'ula Lulaula pub No, sono Ma cosa? Bisogna suonare, suonare il campanello cioè. Ma è sempre così in coreano Oddio Eh però che posto simpatico alla fine no. dai Ma è caldissimo no. sto posto Ah avete anche voi il pulsante Bene oh, Grazie eh. sol mafia Perché te lo offro Eh beh sì. okay. <ride> Ha oh, <davvero. ride> Arigato <ride> Come si dice grazie in coreano? Oh, eh, oh. Sono a metà <ride> mm. Le gambe del polipo. Eh. Io pensavo che ne arrivassero 8, ma qua in Corea sono che Eh, vabbè, ma perché ci devi bere sopra? Ah, non è una cena. Okay. Sono spuntini. Ho appena scoperto che per prendere casa in Corea devi stanziare i 100.000 euro. Ma oh, per forza. Però. <ride> Sempre informazioni false. Sebastiano Serafini in Giappone è un canale falso. <ride> Cosa? Sì. Uh. L'alcol fa dire cose. Ah ma perché poi lo tagli Certo A chi dedichi questo polipo? <ride> <ride> non l'hai visto in video del sushi? Dedico <ride> questo polipo al mio grandissimo amico ah, Sì, Sai che dovevo quasi incontrarlo in Giappone ma stavo vomitando l'anima quel giorno ma che meraviglia ah, sì. Potevo fare vomiting pie No, mm, è buono Sì? si sì, è buono questo è per piedi Pai, io dedico questo uh, vabbè questa è la prima cosa che mangio in corea a chi è che si potrebbe dedicare dai a qualcuno la dedichiamo a bora a bora a bora di persi in corea meglio alle tette di bora alle tette di bora infatti vedi, vedi che so. vai lasciamo perdere itadakimasu come si dice itadakimasu in coreano? mi mi dà. Come mi hai appena chiamato? Aspetta che questo è un momento importante. Come mi hai appena chiamato? Padre Serafini. Allora, tu non sai che c'è un prete che si chiama Sebastiano Serafini? Sì. Voto da Google. Sì. Infatti quando cercavo il mio nome, eh, Sebastiano Serafini, ogni e tanto compare. <ride> sì. Cercalo, magari. Eh. Scrivi, cerca padre Sebastiano Serafini. In realtà sono sempre... Ma anche In scritto dove... un libro, anche scritto un libro e ci sono i miei fan che l'hanno comprato. No! chiedi i soldi indietro Amazon e fammi una donazione <ride> sì. <Sei una> <ride> ecco qua padre Sebastiano Serafini. beh ma sei, sei tu praticamente cioè non vedo differenze <ride> è quando avevo i capelli più corti <ride> è Seba senza prangia Ora capite perché si tiene la frangia? Beh, invece avevo il mio perché? Prova a cercare Padre Marco... Come fai di cognome? Ferrara Comunque questo è il mio terzo drink, lui è ancora il primo Questo è Padre Marco Ferrara Non so Qua era prima di venire in Corea, vero? Beh, mi assomiglia però, eh Oggettivamente mi assomiglia Beh, però ha un bel, come si dice, una bella V-line Io sono un po' imbriago Qui ci si diverte, ecco perché <ride>